Ritornano le giornate europee del patrimonio? Sì, e la soprintendenza è impegnata con circa una trentina di eventi che verranno, vedranno coinvolte la provincia di Salerno e la provincia di Avellino. Tutto il territorio eh, di competenza della soprintendenza eh, con l'apertura di una serie di siti eh, abitualmente aperti eh, all'interno dei quali saranno organizzate delle manifestazioni eh, in collaborazione con gli enti locali, eh, con, la con le province eh, e con le associazioni del territorio eh, ma anche eh, con la possibilità di accedere ad aree che di solito sono chiuse ehm, e devo dire con un certo orgoglio insomma una di queste è eh, l'area della Villa Romana di San Leonardo che finalmente è diventata di proprietà del Ministero dei Beni Culturali dopo eh, una lunga iniziativa eh, di acquisizione eh, che è durata quasi 20 anni Uh, e, uh, ed è la prima iniziativa che si organizza uh, a seguito di un protocollo di intesa tra la sovrintendenza e la fondazione comunità salernitana uh, che vede impegnata la fondazione, uh, l'associazione Cucugaie che è un'associazione del territorio che si può valere uh, della presenza di numerosi professionisti che hanno collaborato e lavorato anche per il Ministero dei Beni Culturali e che quindi danno una garanzia di qualità eh, e anche eh, del supporto della eh, comunità eh, Emmaus che ha provveduto al, al diserbo dell'area che appunto è stata solo recentemente acquisita eh, e con una partecipazione, eh, devo dire, eh, esemplare dei ragazzi a tutte le operazioni sotto la direzione della sovrintendenza e eh, dell'Associazione Cucugaie. La giornata di domenica è ricca di appuntamenti soprattutto alla Villa Romana? Alla Villa Romana domenica ci sarà un concerto aperitivo alle 11, eh, cominceremo alle 11 eh, e sarà una sorta appunto di introduzione al sito che speriamo possa diventare un, un appuntamento abituale delle giornate e degli eventi promossi dal Ministero. Ci sono ovviamente altri eventi uh, in tutta la città e in tutta la provincia. Io che mi occupo del, del patrimonio archeologico mi permetto di segnalare a chi ha la possibilità uh, di uh, visitare il sito di Casella in Pittari che è un sito eccezionale del Cilento in cui da qualche anno gli scavi dell'Università dell di Salerno con la professoressa Antonia Serritella stanno mettendo in luce un abitato lucano articolato che sta dando devo dire ogni anno delle sorprese eccezionali è un sito in cui si scrive, si scrive moltissimo si scrive in greco o oh, uh vengono fuori dei materiali preziosissimi eh, e soprattutto finalmente si riesce a ricostruire per intero eh, la forma di una città lucana di IV secolo. Insomma. Una buona sinergia anche con il comune di Caselle con... abbiamo visto che eh, sì anche con il comune di Caselle università soprintendenza e comune eh, collaborano da tempo eh, alle attività di eh, promozione e valorizzazione del sito che appunto un sito straordinario perché un sito esteso e offre diciamo, possibilità di lavoro per i prossimi anni, insomma, per tutti uh, e tra l'altro il Comune è particolarmente sensibile a tutte le iniziative uh, volte alla promozione uh, è uh, particolarmente disponibile anche ad accogliere uh, gli studenti dell'Università dell di Salerno insomma, uh, e quindi a uh, elaborare insieme in sinergia un programma di eh, recupero totale del sito, di recupero integrato del sito, eh, quindi anche con, con la tutela delle emergenze e l'inserimento del sito all'interno del paesaggio antico.